Mi sembra che fa più odore questo di cipolla che, che le mie mani. Non sento odore, quindi secondo me magari ha funzionato. Il caffè, io mi vado a finire il mio caffè. Freddo. Adesso è freddo, dopo il video freddo. Un saluto a tutti, qui da Pippo. Oggi vediamo i tre migliori gadget da comprare su Amazon. Nel 2022 Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E accendete la campanellina Molto importante per ricevere una notifica Che è uscito un nuovo video Niente di più E mi trovate su Instagram Gopippo ma vi lascio il link in descrizione O qui da qualche parte Ma iniziamo subito Allora vi presento subito Il primo gadget da comprare su Amazon Che cos'è questo? È semplicemente una caffettiera manuale Senza corrente Lui dice che fa il caffè eh, vogliamo provare allora mi servono le istruzioni perché io qua non ci capisco niente cioè, abbiamo questa eh, caffettiera il misurino e non c'è più nient'altro quindi buttiamo via No, di qua di là e allora abbiamo un contenitorino eh, la caffettiera con buttiamo via e il misurino ovviamente non farà chissà che caffè espresso, non lo so. Però è tutto qua. Lui dice che fa il caffè. Ma proviamo. In giù, in giù, io non parlo tedesco, non parlo tedesco, meno male che c'è l'inglese qua, da questa parte, ok. Ah no, mm, mi devo ricredere, Alla batteria. Quindi qui eh, lateralmente troviamo un posto, infatti lo vedete, lo vedete qua, eh, dice inserire batteria. Ero molto... Ma come si toglie? Ah ma che bello prendere le batterie dai telecomandi Meno male che ce l'abbiamo sempre i telecomandi Ok una volta messo le batterie Lo posiziono Poi quello che dice È mettere un po' di caffè qua dentro Quindi prendere un po' di caffè La tazzina Così siamo a posto Prendiamo questo e facciamo così Prendere qua Inserirlo qua sotto Ok l'ho messo poi prendere questo, metterlo qui sopra. Ah, ovviamente si può usare l'acqua fredda per fare il caffè freddo o l'acqua calda se volete scaldarla. Poi devo mettere la tazzina. Lo metto questo qui. Poi dice di mettere questo, un po' d'acqua. sta già gocciolando. Chiudere, chiudere così e poi accendere. Vediamo cosa succede. Ho fatto dovuto fare in fretta perché... Già stava andando giù, ma non dovrebbe andare giù Dovrebbe aspettare che, che finisca Cioè finisca di mettere almeno l'acqua Però... Ma in effetti, per farmi vedere Sta facendo il caffè ragazzi Sotto sta scendendo il caffè, non so se lo, se lo vedete Non so se notate notate qui Sta facendo, eccolo qua Sì, lo state vedendo, lo state vedendo Aspetta eh, Ho messo un po' troppo Aiuto! Ho visto troppo! Sì, L'ha fatto! Però adesso non voglio più! Mi fermo! Lo metto qui dentro così non devo farci fare macelli! Mamma mia! Faccio sempre macelli! Meno male che non c'è mia moglie! Oh! Il caffè è fatto eh! Ragazzi il caffè è fatto! Lo potete notare! Guardate qui! Lo potete notare! Direi di andarlo ad assaggiare questo qua! Vediamo! Allora, devo dire che allora, ov ovviamente non è un caffè da bar, non è caffè da macchinetta. Quello che devo dire è che sicuramente bisogna pressare un pochettino perché è venuto molto leggero. Però ha gusto di caffè, come fatto una macchinetta diciamo non pressato, quindi non forte, ha un gusto morbido però... Ha il gusto di caffè, sì. Adesso io vabbè l'ho infilato qui dentro, non dovevo... vabbè Comunque scoperta delle scoperte, cioè, ho il caffè, la macchinetta del caffè portatile Quindi se volete andare in campeggio, volete andare eh, da qualche parte mm, Sì, ov ovviamente vi serve l'acqua la calda, l'acqua bollente Però magari se potete scaldarlo un pentolino in un fuoco, sicuramente il caffè ve lo fa Voilà, mi sono fatto pure un caffè durante il video <ride> Ma adesso metto a posto un attimo qui e vi faccio vedere il secondo gadget Allora, il secondo gadget, il mio caffettino rimane lì Il secondo gadget consiste in una saponetta Una saponetta particolare, si chiama Kitchen Craft Kitchen Craft è una saponetta, io già l'ho aperta Praticamente questa saponetta è fatta di acciaio Praticamente non rilascia nessun tipo di di soluzione non rilascia veramente niente ma questo è il suo contenitorino quindi possiamo semplicemente appoggiarla lì e utilizzarla quando noi vogliamo ma che cosa serve questa saponetta di acciaio? come vedete qua abbiamo praticamente cipolle quindi cosa significa che è una saponetta per lavarci le mani lavarci le mani ma come d'acciaio non, ri non rilascia sapone non rilascia niente eh, probabilmente l'acciaio attira gli odori quindi Significa che se noi andiamo a tagliare del pesce, andiamo a tagliare della cipolla o qualcosa, abbiamo le mani puzzolenti di qualsiasi tipo di alimento, questa saponetta promette di eliminare gli odori. Ma è una roba fantastica! Dobbiamo andarla a provare perché sono molto curioso, quindi devo andare a vedere se ho le cipolle. Ok, ho preso la cipolla, adesso la faccio ancora, la diciamo a tritare. Non guardate perché non sono... riesco a fare chissà che cosa, già sento l'odore, mi sono impuzzolito le mani di cipolla, vediamo un po', sentiamo Allora, io una cosa che è, non piango, taglio le cipolle e non piango, è una roba incredibile, ma vi dico la verità, non mi viene da piangere, perciò l'unica cosa che adesso devo fare, faccio così, mi imbratto bene bene le mani, e eh, sì, cipolla e cipolla perché... Mamma mia, odore fortissimo, quindi adesso mi devo andare a lavare con la saponetta. Mi vado a lavare, facciamo una roba così, sì, ancora so di, so di cipolla, quindi vado a prendere la mia saponetta e la devo fregare per un minutino, 30 secondi, fare tipo così, e il insapono per bene. Non rilascia nulla, perché boh, è davvero molto strano strofinare, perché davvero io non sento niente. Adesso vado a sciacquare. Oh, ragazzi, vi devo dire la verità. Eh, allora, un pochettino lo sento ancora. Proviamo l'altra. Non sento niente, adesso non sento cipolla. Oh, sembra che ha funzionato, quindi probabilmente funziona e dopo andiamo a tirare le somme e vediamo un attimo il terzo gadget è molto molto più interessante forse uno dei più utili di questi che abbiamo presentato vedete questi sono dei profumi ve li ho girati così non facciamo nessun tipo di pubblicità questo qui è praticamente un contenitorino dove noi possiamo andare a caricare i profumi che noi vogliamo è una roba incredibile perché se noi, allora, questo qui non dobbiamo usarlo per andare nelle profumerie e andare a rubare il profumo. Questo no, io ve lo sconsiglio e non mi assumo responsabilità se fate queste cose. Questa cosa è un contenitorino da viaggio, semplicemente da viaggio. Adesso dentro non mi sembra che c'è niente perché l'ho utilizzato, volevo provarlo mentre andavo in vacanza ed è molto molto utile. Abbiamo tanti... Eh, contenitorini se fate un acquisto ne trovate 4 5 o 6 dipende da, dal prezzo che volete spendere e quanti ve ne serve vari colori poi magari se avete più profumi voi potete eh, sapere in base al colore il profumo che avete che avete messo ma come funziona semplicemente qua abbiamo lo spruzzino infatti se noi andiamo a fare così funziona perché io l'avevo già caricato ma vi faccio vedere come si carica qua sotto Abbiamo semplicemente eh, come come gli accendini praticamente da qui possiamo inserire il gas il gas eh, o il profumo che noi vogliamo infatti io vado a rimettere lo stesso profumo così andiamo a praticamente a tirare la punta così e andiamo a fare questa cosa qui andiamo praticamente a spingere dentro così perfettamente guardate come come è uscito lui si caricherà infatti adesso io non so se lo vedete ma si vede che è carico perché qui abbiamo il livello e da qui potete vedere come quanto si è caricato e quanto ce n'è ovviamente lo possiamo utilizzare per non so qualche giorno che vogliamo andare da qualche parte questa roba qui vi permette di andare in aereo quindi non dover superare i millilitri consentiti e vi permette di avere sempre a portata di mano un profumo dove voi volete andare volete metterlo nella borsetta che magari andate in qualche ristorante o qualche parte molto molto comodo perché ne prendiamo e semplicemente ci spruzziamo abba ah, un profumo siamo sempre pronti per le nostre serate <coughs> mi sono intossicato mentre parlavo Comunque molto molto utile, questo gadget mi è piaciuto particolarmente perché secondo me è uno dei migliori gadget che vi ho presentato al momento. Quindi venendo a noi quale di questi tre vi è piaciuto maggiormente? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se volete provarli. Io vi lascio sempre i link in descrizione, quindi se andate qui sotto nei, nella mia descrizione trovate il link dei vari eh, prodotti acquistabili su amazon a pochi euro questo lo trovate anche 7,90 euro questo una decina di euro l'uno e questo qua mi sembra un 15 euro quindi fatemi eh, sapere cosa ne pensate e se li avete già provati ovviamente se li avete già provati mi potete dire cosa ne pensate ovviamente io vi invito sempre a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così aiutate a crescere, aiutate a crescere il canale, tecnologie, testiamo sempre insieme i prodotti che troviamo nel commercio della tecnologia, questo non è che parliamo di tecnologia all'avanguardia però comunque sono accessori che sono, potrebbero essere molto utili nella vita quotidiana, quindi mi raccomando iscrivetevi perché così la tecnologia non sapete mai quando vi possa essere utile, e effettivamente vedere un mio video magari vi può essere utile nella vita e Quindi attivate la campanellina così avete una piccola notifica che è uscito il mio video. Noi ci rivediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!